Benvenuti! Oggi vedremo come è possibile segnalare bug in Ubuntu. I bug sono gli errori di programmazione. Quando un programma si comporta in una maniera diversa da ciò che ci aspettiamo, quello è un bug. Lo strumento per segnalare bug in Ubuntu si chiama Launchpad. Si tratta di un sito web che potete raggiungere all'indirizzo launchpad.net. Per iniziare, dovrete registrarvi sul sito. Chiaramente, l'iscrizione è gratuita. Come esempio, segnaleremo un bug relativo alla calcolatrice. Poniamo il caso che si blocchi quando digitiamo il numero 123. Per segnalare un problema, premete i tasti Alt e F2, che aprono una casella dove inserire un comando. Digitate il comando ubuntu-bug seguito dal nome del pacchetto. Il nome del pacchetto è quel nome che trovate nel Software Center quando installate un programma. A questo punto si aprirà AppPort, il programma che permette di segnalare automaticamente i bug in Ubuntu. Apport raccoglierà tutte le informazioni per aiutare gli sviluppatori a risolvere il problema e le invierà a Launchpad. Facciamo clic su Invia segnalazione per procedere. Attendiamo un po' finché Launchpad processi il bug. Automaticamente Launchpad ci chiederà di inserire delle informazioni per descrivere il bug, ovviamente in inglese. Terminata la scrittura, facciamo clic su Next. Launchpad controllerà se ci sono bug simili, per non creare doppioni. Al termine del processo verrà mostrato un elenco dei bug trovati. Il bug non è presente nell'elenco. Facciamo quindi clic su No. Ho bisogno di segnalare un nuovo bug. Il nostro bug è stato creato. Ora dobbiamo aggiungere alcune informazioni per spiegare quando si presenta il problema e dei passi esatti per riprodurlo. Per finire facciamo clic su Submit bug report. Vediamo adesso il caso in cui non conosciamo il nome del pacchetto del programma che presenta il bug. Mentre il programma è in esecuzione, possiamo aprire il monitor di sistema, che si trova nel menu Sistema Amministrazione. Individuiamo la riga che mostra l'icona della calcolatrice e ricaviamo il numero di processo dalla colonna PID dell'applicazione. Indichiamo quel numero ad Ubuntu Bug. Il comando ricaverà il nome del pacchetto automaticamente. Grazie per aver contribuito a migliorare Ubuntu. Per qualsiasi dubbio, non esitate a chiedere nel canale IRC, cancelletto Ubuntu-IT. Per scoprire altre modalità di segnalazione bug, non perdetevi il prossimo screencast Segnalare bug avanzato.